Ciao! Non so se ti è capitato qualche volta nella tua vita di arrabbiarti fortemente con quello che stava accadendo, con le persone all'esterno, con le persone attorno a te, proprio per come si stavano comportando. Ebbene, va bene esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni, molto meglio che trattenerle. È importante poi andare oltre, perché ricordiamoci... Che tutto quello che accade nella nostra vita, tutti gli eventi esterni, come si comportano le persone attorno a noi, sono frutto della nostra energia, dei nostri pensieri, delle nostre credenze. E quando accadono dei fatti disarmonici, in realtà accadono per farci vedere dei nostri punti di miglioramento. Ricordiamoci sempre che il nemico non è mai fuori, non è mai attorno a noi, il nemico è sempre dentro. Per cui se accadono delle cose un pochino spiacevoli nella tua vita, se si stanno verificando delle cose ben lontane da quello che tu vuoi realizzare nella tua esistenza, da quello che tu puoi provare, da quello che tu vuoi vivere, allora prenditi un attimo per ascoltarti, per ascoltare i tuoi pensieri. per sentire la tua energia per valutare quali sono le tue credenze in questo momento e magari vai a lavorarci sopra sicuramente la divine connection ti può dare una grande mano proprio per trasformare tutto questo e man mano che tu trasformi le tue credenze i tuoi pensieri anche gli eventi attorno a te diventeranno più armonici con quello che desideri e con questo ti mando un abbraccio e un saluto al prossimo video Ciao!